Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovissimo glitch dei soldi. Un glitch veramente facile e molto efficace. Allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di un centro operativo mobile, un garage con delle LG eh, normali, il garage ovviamente dovrà essere pieno e un'auto da duplicare, possibilmente se l'avete la Sultan, eh, diciamo è la migliore, evitate la LG retro custom perché si bugga sotto mappa allora eh, che cosa dobbiamo fare quando abbiamo tutto entriamo nel centro operativo mobile dove è la nostra eh, auto custom saliamo sull'auto e eh, apriamo il telefonino andiamo sull'icona di internet e premiamo x ed r2 quasi contemporaneamente ragazzi quasi contemporaneamente deve essere proprio un passaggio molto ma molto molto veloce quindi riproviamo X ed R2 fino a che eh, non otterremo un bug ovvero l'auto si duplicherà dentro il centro operativo mobile una volta ottenuto questo bug ragazzi che cosa dobbiamo fare? andiamo davanti all'auto pigiamo triangolo ci teletrasporterà nell'auto acceleriamo scendiamo un pochino e usciremo quando siamo fuori prenderemo l'auto con cui siamo usciti e l'andiamo a depositare in garage, ovviamente pieno. Sostituiremo l'auto con una eh, LG normale ragazzi. A questo punto possiamo continuare a fare il glitch. Questo glitch è buono anche per chi ha le targhe bloccate perché ogni duplicazione ha una targa diversa a questo punto ragazzi eh, rientriamo nel centro operativo mobile dove c'è l'auto cappottata usciamo e eh, rientriamo nel centro operativo mobile niente di più semplice in maniera tale che l'auto che è cappottata nel centro operativo mobile sparisca quindi rientriamo e automaticamente l'auto non ci sarà più alcune volte può capitare che l'auto sparisca ed è per questo che dico che dovete essere presidenti allora ripartiamo icona di internet X e R2 allora quando sparisce l'auto ragazzi come in questo caso l'unica cosa che dovete fare è uscire fuori andare nel menu interazione presidenti e eh, fate rimanda il veicolo in deposito automaticamente l'auto ritornerà dentro al vostro centro operativo mobile e voi potrete ripetere il glitch quindi <coughs> ve lo ripeto ancora dovete salire sull'auto aprite eh, il telefono vi posizionate sull'icona di internet e schiacciate x e r2 quasi contemporaneamente ragazzi è un fattore di millesimi millesimi di secondo però riesce ragazzi un po di, di pratica e il glitch riesce sempre ovviamente o vi aprirà internet se siete troppo veloci a, a premere X oppure se siete mh, diciamo troppo veloci a premere R2 vi butterà fuori con la macchina basterà rientrare e ripetere il glitch quindi a questo punto ragazzi siamo eh, nuovamente con una duplicazione ne sto facendo vedere un'altra di duplicazione e a questo punto ragazzi vi ripeto, basterà accelerare, muovere un pochino l'analogico e vi ritroverete fuori dal diciamo dal centro operativo, insomma. Andate in garage, sostituite con una LG normale e andate a ripetere il glitch ragazzi. Nulla di più semplice. Questa volta in questo passaggio vi faccio vedere un metodo diverso in caso in cui l'auto vi si o meglio vi si mette in una posizione che voi non potete tirarla fuori dal centro operativo mobile c'è cioè una seconda possibilità quindi quando abbiamo fatto la duplicazione prendiamo l'auto scendiamo e risaliamo sul centro operativo e automaticamente l'auto sparisce quindi andiamo a fare una terza ed ultima duplicazione con una variante diversa ragazzi mi raccomando seguite bene i passaggi allora quando siete sul telefonino che aprite internet dovete premere X e subito dopo R2 quando vi scompare la macchina come in questo caso la richiamate con rimanda in deposito e vi ritrovate l'auto quindi in questo caso XR2 rapidamente Lo rifacciamo un'altra volta perché come vedete anche io ho delle difficoltà di tempistica però quando imbroccate la giusta tempistica è abbastanza semplice da fare Quindi XR2 Anche perché ho visto che qualcuno mi diceva eh, L2X No ragazzi, R2X Quindi andiamo a vedere se l'auto si è duplicata come state vedendo ragazzi ci vuole un pochino di pazienza ma sicuramente è meglio del glitch che vi ho portato qualche giorno fa quello del bunker con il caddy o comunque con il carrello come state vedendo l'auto si è duplicata a questo punto ragazzi noi facciamo conto che io non mi posso muovere l'auto non si muove per trasferirla in garage se l'auto non si dovesse muovere cosa dovete fare andate in garage prendete una LG normale e la portate dentro al centro operativo mobile automaticamente l'auto che è dentro il centro operativo mobile passerà eh, dentro al garage e la LG normale resterà dentro al centro operativo mobile vi ricordo che tutti quanti duplicati delle auto che farete prenderanno le targhe delle LG che voi metterete al posto dell'auto dell che state duplicando quindi io adesso tolgo questa auto, la porto in garage, la metto insieme agli altri cloni, e vi faccio vedere quante auto ho fatto Ragazzi è veramente abbastanza semplice Mi raccomando ricordate sempre di risalire nel, nel... centro operativo mobile Altrimenti non vi salverà le auto Con l'ultima auto io parlo Quando avete finito di fare il glitch Altrimenti vi scomparirà Queste di destra ragazzi sono i cloni Quella di sinistra è l'originale Detto questo un saluto a tutti e al prossimo video Ciao a tutti